video, oggi siamo qua per fare un altro video anti-haul che è un sacco che in realtà non lo fa, non li faccio per chi fosse nuovo qua buongiorno sono Doina eh, e faccio video dove sono un po' cattiva soprattutto negli anti-haul sono molto cattiva quindi per favore mm, non sentitevi presi in causa dalle cose che dico se fate le cose di cui io parlo non sentitevi presi in causa eh, non sentitevi presi in causa io parlo di queste cose perché cerco di eh, come si dice di eh, farvi riflettere su cose che magari non sono evidenti e non dico questa cosa perché uh, per me sono evidenti, sono fica, no cioè, anche per me tante cose non erano evidenti e grazie al zero waste tante cose sono diventate un po' più evidenti di quel che erano prima quindi questi video anti-haul è come anche i video su uh, non lo so su cose più minim video più minimalisti sono per farvi semplicemente riflettere sulle cose che possediamo che vogliamo possedere che vogliamo possedere, che volevo possedere, ehm, e le cose di cui assolutamente non abbiamo bisogno, ma mh, purtroppo viviamo in, un, in una società uh, piena di capitalismo, uh, piena di consumismo, piena di tutto, uh, quindi um, siamo molto influenzati, anche per via degli influencer, però siamo molto influenzati da tante cose, tra cui per primo anche i social media e soprattutto Instagram, che peggiora sempre di più... Um, ma questi sono altri discorsi. Allora, quindi oggi facciamo questo anti-haul sul mondo del fitness. Eh, parlerò in particolare della palestra perché giustamente io vado in palestra eh, tre volte a settimana poi vado un giorno in piscina. So che non si vede molto perché. no progress here eh, però eh, parlo di questa cosa proprio perché ehm, ci sono cose che mi fanno prudere le mani. Prudere le mani si dice sì, oddio, non so farlo. Allora, quindi ehm... Come ho già detto prima, per favore non sentitevi presi in causa se parlo di queste cose, come anche il video dove parlavo dei doppioni di cui non avete bisogno, eh, eh, ho avuto delle reazioni molto positive, avevo paura che la gente vi fulminasse, però invece no, quindi io mi fido dei miei followers, mi fido tantissimo di voi perché... Capite? Perché, insomma, se mi seguite immagino che comunque siete d'accordo con certe cose che dico. Poi quando dico castronate ci sta, è pure che mi diciate, no, guarda, non sono d'accordo. Io accetto comunque le opinioni di chi non è d'accordo con me, perché giustamente io parlo anche per esperienza personale. Quindi diciamo che io ehm, cioè, no, no, cerco di non essere così cattiva nei video, ma ogni tanto um, me parte... <ride> Quindi, per favore, non sentitevi veramente eh, presi in causa, come già detto, spesso parlo della mia esperienza, non è detto che questo valga per tutti, anzi, sono sicura che certe cose, tantissime cose non valgano per tutti, ognuno ha la propria esperienza, ognuno ha il proprio percorso e ci sta tantissimo, eh, io semplicemente questi video li faccio per appunto... Ehm dare un'opinione in più, ecco tutto qua, un'opinione in più non richiesta, ecco, perfetto. Allora, quindi oggi parleremo uh, della palestra, del fitness uh, e lo spreco che c'è dietro a questa cosa. Iniziamo dalla prima cosa, ovvero tutti gli outfit. Allora, uh, per via di Instagram purtroppo, per via di tutta quella gente che fa magari video fitness, che fa um, che sono model fitness su Instagram, vabbè ok, um, e altre cose simili, ci abbiamo sbattuto in faccia un sacco di pubblicità, un sacco di cose di cui hai bisogno absolutely e questo sempre, con, con qualsiasi cosa che connessa all'influencer è sempre così hai sempre bisogno di tutto quando non è così e va bene, parliamo della prima cosa, ovvero gli outfit da palestra io capisco che la gente che magari eh, si occupa del fitness e quindi effettivamente va in palestra ehm, e fa gli workout e fa vedere tutte queste cose eh, ci sta che vogliano essere i più fichi possibile perché insomma su instagram chi che vuole sembrare nascemo no? cioè vogliono tutti essere belli quindi non metteremo mai foto di cui, in cui non ci piacciamo metteremo sempre la foto in cui ci piacciamo giustamente quindi ci sta che vogliamo un outfit uh, che ci piace perché giustamente se vogliamo un outfit che ci che, cioè, vogliamo una foto in cui ci piacciamo anche l'outfit deve insomma andare no? Uh, per la palestra il, la, la cosa che a me da fastidio è il fatto che um, la gente pensa che per andare in palestra la prima cosa di cui bisogna è avere tutto l'abbinamento la, coordinato allora io vi spiego come vado in palestra oh, ho un paio di leggings di tipo 70 anni io odio i leggings, sono la cosa più orribile al mondo li odio e li detesto quindi non li metto mai se non in palestra ho un paio di pantaloncini che metto in estate più che altro perché ho caldo uh, vecchissimi pure quelli, cioè, ma chi è? Che, magari li usavo al liceo molto probabilmente poi ho due reggiseni sportivi eh, perché io porto solo bralette <ride> e le bralette, insomma, cioè non è che sono proprio comode, ma soprattutto le mie bralette sono belle, cioè non è che le metto in palestra per sudare, ecco. Quindi ho due reggiseni sportivi e le magliette che io metto in palestra sono semplicemente magliette che io non portavo più, eh, che non mi piacevano più eh, e le ho semplicemente tagliate, le ho fatte diventare crop top in modo che non avessi tipo tutta sta parte di maglietta, no? Uh, quindi questa, uh, questi sono i miei outfit, se voi vedeste i miei outfit da palestra, cioè sembro una barbona, ma a mio parere questo è il senso della palestra, tu vai in palestra per sudare, per lavorare, per fare qualcosa, non vai lì per fare la sfilata, quindi tutta questa cosa, tutta questa mania di avere l'abbinamento coordinato con le scarpe addirittura coordinate le volte, il Cristo Santo, vi ho già parlato nell'altro video dei doppioni di cui non avete bisogno, parlavo proprio delle scarpe da ginnastica che appunto se, se le mettete tutti i giorni e avete più di un paio, c'è sta, ma se le mettete su in palestra perché dovete avere 50 paia? Eh, quindi diciamo che eh, questa è una delle cose che mi urta di più, la gente che dice «Ah, torno in palestra!» quindi fanno vedere l'outfit che hanno appena comprato, ma non avere a casa un, un paio di leggings, una maglietta, un reggiseno e un paio di scarpe da ginnastica dovevi per forza comprare! un nuovo outfit, un nuovo paio di scarpe per far vedere che hai iniziato la palestra di nuovo, ma, ma, ma, ma, ma, sul, serio, ma sul serio? quindi questa è la prima cosa che mi urta di più, forse più di tutte, ecco perfetto un'altra cosa è il fatto che comunque tutte queste cose che loro comprano per la palestra <ride> vengono da brand orribili, orribili, ok? brand orribili e farò anche nomi, nike, nike il primo brand terribile al mondo che non deve esistere, ok? odio la nike, la detesto quindi è uno dei brand più inquinanti al mondo, quindi quando ho visto anche, per spelare un po' di Dio, quando ho visto la collaborazione tra Nike e un brand di um, bottiglie... Riutilizzabili mi è venuto un po' da ridere quindi, eh, per quanto tu possa essere un brand sostenibile e fare tutta questa pubblicità della sostenibilità se mi collabori con uno dei brand più inquinanti al mondo e che principalmente è fashion, perché anche la Nike è che fast fashion, non è che siccome costa di più significa che non è fast fashion, eh, non ti prendo più sul serio. Ok? Perfetto. Quindi, um, almeno se fossero delle cose comprate dal negozio dell'usato, se fossero delle cose comprate da brand sostenibili, perché credetemi, di brand sostenibili che fanno cose da sport, comunque i leggings, le magliette, i registri sportivi, ne esistono, giustamente costano di più, perché i brand sostenibili costano un pochino di più, perché rispettano i lavoratori, uhuh, notizia flash. Um, ci sta. Però anche lì, eh, vuoi davvero avere tre paia di leggings, a meno che voi non mettete i leggings tutti i giorni perché amate i leggings, ci sta che abbiate 50 paia di leggings, come io ho tre eh, paia di pantaloni, è eh, giusto che voi abbiate tre paia di leggings e li mettete sempre, mm. però eh, comprare dei leggings che mettete solo in palestra, ma ve ne servono tre davvero. Adesso parlerò di per la mia esperienza, io per esempio sono una persona che non suda tanto, quindi semplicemente io metto eh, lo stesso registro, la stessa maglietta, lo stesso paio di, di, di leggings, perché ne ho solo uno, eh, per tre giorni di fila perché non sudo tanto, quindi giustamente le mie cose non, non puzzano troppo. Questo potrebbe non essere applicabile a tutti, quindi posso capire in quel caso che giustamente volete usare, non volete lavare subito la cosa, ma volete usare una maglietta al giorno perché giustamente ci sta, però allo stesso tempo eh, è, più la, che, cioè, è più, più la maglietta che sudi, non sono le altre cose, cioè non lo so, almeno sbagliatevi ditemi se sbaglio quindi la maglietta ci sta che ne mette di più anch'io, tipo una cosa come 5 magliette che non uso non uso mai, uso solo in casa o in palestra eh, però anche lì come vi ho già detto eh, ho due magliette principalmente che uso in palestra eh, una perché è una maglietta che è, è anche anti sudurazione una, cosa simile. una maglietta proprio presa in un negozio di sport ancora milioni di anni fa come vi ho già detto eh, e l'altra maglietta è una maglietta tipo un schifo di H&M credo quindi quella, quella tipo sportiva vale la pena averla perché appunto sudo molto di meno. Già io sudo poco ma quando uso quella maglietta si vede proprio che sudo molto meno e ehm, puzzo di meno. Ecco perfetto, invece si usa la maglietta di HM. Quindi ci sta che abbiate delle cose proprio... Mirate alla palestra, ma credetemi che queste cose si possono trovare anche usate. Sapete quanta gente vende i leggings? Quanta gente vende le magliette? Quanta gente vende i gelicissimi sportivi? Magari posso capire che magari sul gelicissimo non volete perché magari vi fa un po' più schifo, eccetera, ma le magliette, i leggings e su so via. E eh dai. Ma poi sono sicura che queste cose ce le abbiate in armadio, quindi non serve per forza avere un nuovo outfit solo per motivarvi ad andare in palestra perché credetemi che l'unica cosa di cui avrete bisogno per andare in palestra sarà solo la motivazione non il nuovo outfit carino con cui fare le fotine. un'altra cosa sono le borse da palestra ok, allora io ho già parlato di questa cosa in uno dei non so quali video ma ho parlato di questa cosa uh, dove dicevo che quando mi sono iscritta nella mia nuova palestra dove sono adesso uh, mi, hanno, mi, hanno, mi avevano detto che nel mio, nel mio um, nella mia tariffa rientrava una maglietta e la borsa da palestra e io ho detto no e la tizia ha detto come no io ho detto non mi serve in stanza, non ti serve è gratis lo so che è gratis semplicemente non mi serve va bene così ecco perfetto quindi eh, questa cosa che la gente ha bisogno di una borsa specifica per andare in palestra ci, per carità ci può stare nel senso ci può stare che eh, vogliate la borsa quella grande per metterci tutto dentro eh, però ehm, Basta una qualsiasi borsa, cioè basta una qualsiasi altra borsa per mettere le, le vostre cose da palestra. Io per esempio ho una borsa in tela, uh, dove metto le mie scarpe, la mia bottiglia d'acqua, un piccolo cosino dove c'ho dentro tipo il deodorante, l'elastico per i capelli e il lucchetto. Uh, il piccolo asciugamano e poi um, l'outfit da palestra, no? E ci sta tutto dentro, è una borsa di tela normalissima, e ci sta tutto dentro. Quindi... Perché avete bisogno di comprare una specifica borsa da palestra per andare in palestra? Per far vedere che andate in palestra? Cioè tutto qua? No? Cioè tutta qua l'illusione? Cioè di far capire che effettivamente state andando in palestra? Ma che ce frega? Ma prendete una borsa qualsiasi che avete in casa e mettete le vostre cose e fine. Non credo che avete bisogno di una borsa specifica. Poi vi dico, io per esempio ho una borsa da, da palestra in casa perché ce l'aveva lui. Quindi per questo che ce l'ho in casa solo per questo motivo e lui lo usa, la usava per andare a hockey, però andare a hockey e andare in palestra sono due cose completamente diverse perché lui aveva tutta l'attrezzatura da hockey che aveva bisogno di una borsa così grande, invece nel mio caso andare in palestra non mi serve così tanto, tanto spazio, non mi serve una borsa da palestra fatta a posta perché altrimenti oh my god la cosa sono le bo bo bottiglie le bottiglie d'acqua riutilizzabili, cioè perché la gente non è capace di avere una bottiglia riutilizzabile d'acqua eh, quando tipo per esempio qua in Italia eh, qua in Italia si sì, buongiorno, qua in Canada per esempio nelle palestre ci sono le fontanelle ma queste fontanelle sono ovunque in tutti i luoghi pubblici quindi ci sono le fontanelle d'acqua dove tu ti puoi riempire la bottiglia, io in Italia non lo so ma immagino che comunque ci sia uno spazio apposito per riempire la tua bottiglia d'acqua o comunque se avete una bottiglie di un litro, cioè credo che vi basti per un'ora di workout insomma eh, e niente tuttora vedo ancora gente con una bottiglia di plastica in palestra io sono tipo ma in che senso? ma, cioè, ma, ma, ma sul serio? ma avete veramente voglia di comprare una bottiglia di acqua in plastica ogni volta che andate in palestra metti che come me andate tre volte a settimana state comprando una bottiglia tre volte a settimana una bottiglia di plastica uno c'è uno spreco, due stai sprecando soldi quindi why? c'è why, uh, in, nella mia scorsa palestra, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene, c'era addirittura la macchinetta con dei piccoli snack, Quindi con gli snack e anche con l'acqua, quindi c'era un sacco di gente che comprava l'acqua direttamente sul posto, io andavo fuori di testa, andavo proprio fuori di testa, un'altra cosa che toccherò, um, che dirò che... Magari adesso uh, ci sarà l'esperto di turno che m, mi dirà: Stai dicendo un sacco di castronate, ma io vi dico la mia esperienza personale, ovviamente. Sono, sono le proteine in polveri che la gente si beve: tutti quei biberon, biberoni, biberoni, biberoni, biberoni, i biberoni. I biberoni quindi, anche questa cosa è una cosa che non concepisco: nel senso, io ho provato una volta questi biberoni vegetali. Vabbè insomma tutte queste proteine in polvere le ho provate e fanno schifo. <ride> Effettivamente fanno schifo da bere. Quindi eh, ho provato anche a fare i, i frullati e metterci dentro un po' di eh, queste proteine. In polvere e faceva schifo anche il mio frullato quindi io ho smesso. Eh, non capisco come ci sia gente che possa bere quella roba, vi giuro cioè fatemi capire voi che lo bevete se per caso voi siete una di quelle persone che bevono queste, eh, questi beveroni di proteine non per forza di essere fit via, parlo di cose effettivamente fatte per lo sport, insomma, che vedo che comunque li pubblicizzano un sacco. Ehm, e servono a qualcosa effettivamente cioè, sono buoni da bere, perché io vi giuro, ho provato almeno. Un tre cose diverse, di tre brand diversi eh, comprati pure in negozi di fitness e tutto mi hanno fatto schifo così tanto che ho detto io non ce la farei mai piuttosto faccio una bella colazione e poi vado a fare palestra e credo che il risultato sia un po' the same, eh, però questo è forse un tasto dolente che tocco e adesso mi troverò ehm, tantissime offese sotto questo video uh, niente, credo che uh, questo video possa essere chiuso qua ehm <ride> um... Spero che questo video vi sia piaciuto, per favore non offendetevi troppo se non siete d'accordo con ciò che ho detto perché insomma so che magari ho toccato alcuni tasti un po' più dolenti di altri eh, rispetto agli altri video perché sono sicura che tantissime persone non saranno d'accordo sull'avere troppe visite per la palestra, per avere un nuovo outfit, e queste cose qua, però per favore eh, prima di, ehm, cioè fate gli acquisti più intelligenti, cioè anche se volete possedere più cose nella vostra vita, ehm, anche se volete avere... Ehm, cose fiche e sentirvi bene con voi stessi perché non ci sono dubbi che un outfit possa sent farvi sentire bene però pensate prima di tutto al fatto che andate in palestra andate a sudare um, non andate per essere belli quindi um, niente fatemi sapere cosa ne pensate <ride> noi ci vediamo la prossima volta ciao